Ciao, allora benvenuti nel video delle scoperte del mese. Il primo prodotto che vi mostro è questo qui che io avevo la mini taglia da 7 ml, ma l'ho usata per più di una settimana. Quindi, il primo che vi mostro è le, del livre rocher anti Global La Creme Correttrice Sublimatrice. Mi come parlo bene in francese: Crema Correttiva Sublimatrice. E questa è quella giorno che è questa qui. Come vi ho detto questa era una mia Italia, ma comunque sia ho segnato i prezzi 50 ml viene 34,95 eh, però con lo sconto periodico del 40 almeno che sia in negozio si trova anche a 20,97 se no le promo sui volantini arriva anche a 24,95 quindi prezzo pieno no guardare le promo degli album o quelle in negozio perché il prezzo può anche andare. Allora, l'inci non è malvagio, ma non è neanche buonissimo, ma va bene. Ho acceso la luce perché non si vedeva. Cosa direi di questa crema? La crema e sublimatrice. Allora, che intanto esiste anche la versione per pelli secche. Oh. Cosa ho scritto? Perfetto, benissimo. Allora, sì. Quello che dovevo dirvi, non leggo più con la mia scrittura, è che questa è la versione per tutti i tipi di pelle, ma esiste anche la versione per pelle secche. Questa comunque, vi dico il profumo, il profumo non sa di niente. Mi ricordavo che era battuta è delicata, ma nel mente ne è uscita un po'. Ha una texture che sembra super ricca, ma guardate, si è già assorbita. Sembra subito super ricca, super corposa, ma basta perché sia un prodotto e, guardate, è già assorbita. Quindi, ed è, assorbe immediatamente, mi piace. Allora, essendo una crema giorno, la applico eh, di giorno da sola, ma come base trucco non mi piace, perché avendo la pelle mista tendente al grasso, preferisco un prodotto più leggero, se poi vado ad applicare sopra il trucco, se no mi si lucida troppo velocemente però è valida, se no l'applico tranquillamente alla sera, anche con il caldo o comunque con altre stagioni, non mi va a lucidare la pelle durante la notte, non mi sveglio con la pelle unta, la trovo bella idratata, bella nutrita, bella, bella. Devo dire che però a differenza del siero, che ho riscontrato l'effetto correttivo proprio immediato, perché in base a come giocava la luce è un effetto correttivo riempitivo immediato, questa non ho riscontrato gli stessi effetti, anche se l'ho usata per più di 10 giorni. Quindi sì, comunque è una buona crema, cioè continuo a toccare, ma guardate, è completamente asciutta. Assorbe molto velocemente. E per la sera, per la pelle mista, grassa, a questo punto è meglio la crema notte. Però, ecco, una cosa che volevo dirvi. Hanno usato la confezione, non ha profumo. Applicata profuma tanto perché non ho scritto da dirvi questo è molto profumata e persiste anche che non mi piace tantissimo sulla pelle eppure eppure si sente una cosa che non avevo notato subito oppure mi ha scato di scrivere ed è invece si sì, è molto profumata quindi non mi piace troppo sulla pelle ecco perché allora gli ho dato questo 6 e mezzo può essere Comunque sia, è un prodotto valido, non troppo, ma comunque sia, che l'ho già detto, fa quello che promette. Invece con un prodotto che mi dà molte soddisfazioni. Questa è la crema mani al pepe rosa della Bottega Verde. E la confezione è quella grande, 75 ml, ho segnato il prezzo, 12,99 euro, prezzo pieno, ma è scontabile. Ad esempio adesso è con lo sconto di 50 è a 6,49 euro. Allora, la crema è questa. e se vi piace la profumazione altepe rosa, questa vi piacerà tantissimo, perché è lei, cioè, è lei, ed è fantastica, quindi non usate la profumazione, se vi piace, questa crema mani è fantastica, perché intanto il profumo, si sente sulle mani, anche per un po' dopo l'applicazione, non dura tutto il giorno, certo, ma però persiste, potere idratante, da medio ad alto, quindi ottima, io l'applico, tutti i giorni, tutto il giorno, ah, assorbe molto velocemente, cosa ancora più importante per quello che l'applico di giorno ed eh, l'applico un attimo, assorbe subito e posso tranquillamente usare le mani come, come sempre. Se no la sera ne applico una strato un pochino più spesso, lascio lì, la mattina trovo le mani morbidissime. Questa è un, eh, quella crema a mani che stavo guardando. Prezzo pieno è alto, troppo alto da tenere d'occhio con le promozioni assolutamente da prendersi in pezzo. La profumazione io la tengo d'occhio e sicuramente la ricompro. Ultimo prodotto per questo video e inizio ad andare veloce perché è orario di passeggiata, quindi inizia a passeggiare un po' le persone per la via e si sentono abbaiare tutti i cani del circondato, quindi andiamo veloci. Ultimo prodotto è questo shampoo dell'Ossitan shampoo ai 5 oli essenziali non mi ricordo se il video ve l'ho già messo o ve lo metterò non mi ricordo il balsamo l'ho bocciato shampoo fantastico allora io avevo un 35 ml quindi la mini taglia che ho trovato nel calendario dell'avvento a pensarci bene e mi è piaciuto tantissimo 35 ml è durato per 7 8 applicazioni quindi è durato anche tanto perché basta poco prodotto fa una schiuma fantastica bella morbida bella ricca che però si rimuove molto facilmente sciacquandoli con l'acqua tiepida il profumo è fiorito fresco e persiste un pochino sui capelli dopo l'uso quindi se li laviamo alla mattina Rimane fino al pomeriggio, non tutta la giornata, però è buono. Cosa importante è che buon poliere, potere pulente pulisce davvero a fondo. Non irrita la cute, non secca i capelli, anzi, li lascia. Ve lo faccio vedere perché è davvero wow! Li lascia davvero morbidi, belli setosi, belli nutriti, belli dice ripara eh, che ripara anche riparati no però li lascia belli morbidi proprio al tatto districati facili da pettinare facili da mettere in piega quindi questo mi è piaciuto cosa che però mi sono accorta adesso è che non vi ho detto i prezzi allora 75 ml 5 euro e 50 300 ml 18 euro 500 ml 25 euro tutti quanti dal loro sito quindi ed sono i prezzi ufficiali e davvero questo mi è super super piaciuto e ve lo consiglio a differenza del balsamo questo è buono e, non mi ricordo se l'ho scritto speriamo perché volevo dirvi dato che è 5 oli essenziali volevo dirvi quali erano i 5 oli essenziali quindi sono angelica lavanda geranio young e arancia dolce buono valido allora andiamo sempre veloci perché qui sento sempre di più ho tutto chiuso: porta chiusa, finestre chiuse. Non lo so, devo sonorizzare la casa, non so più cosa fare. Si sentono tutti. Allora, comunque, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché lì pubblico le first impression, quindi le recensioni brevi che provo prodotti per una o due volte e li pubblico lì sopra.